Adesso intervisteremo il signor tutti. Buonasera. Buonasera. Che cosa penso del corso? Come l'ha sembrato? Interessante, molto interessante solamente la parte per il MOCNO, mm -hmm. che è ancora un po' un nome un po' sconosciuto con la maggior parte delle persone, eh, noi. Io sono preso, è qui, in un centro di ricerca della Fondazione Santa Lucia, noi addoveriamo in Norma e quindi è stato molto interessante avere alcune delucidazioni su tutte le pratiche anche da fare. E ho trovato tutti e tre i corsi comunque facili da seguire anche sì. per il tipo di esposizione. Sì, sì, tranquillamente. Si Se seguono bene, dà delle informazioni molto precise, quindi molto utile aver fatto tutte e tre cioè, tutte e due le giornate quindi lo consiglierebbe comunque anche ad altri suoi collaboratori assolutamente sì anzi mi sono informato anche per avere delle offerte per effettuare il corso presso la nostra struttura okay. e che ne pensa del fatto che la tecnocap si impegna così tanto per promuovere la formazione è un'ottima cosa e anche su questo ci Adesso inizio anno chiederemo anche un'offerta alla TechnoGap per le nostre carte materiali. Perché... Quindi non avete avuto ancora modo di ricevere di... dei servizi mm -hmm. di assistenza no, da Ancora no. Okay. Anche perché il... fa... questa è la seconda volta che faccio il corso. Mm -hmm. L'altra volta avevamo appena fatto le verifiche, quindi okay. non, non serviva. Quindi adesso, invece quest'anno, il prossimo anno inizieremo a fare le nuove verifiche, quindi chiederemo un consiglio a voi. E come è conosciuta la TechnoGap? Uh, in un congresso oh, io faccio parte del, di un'altra associazione che è la associazione per è responsabile del servizio Operazione e protezione in ambito sanitario e, e lì um, c'era un vostro espositore, quindi da lì mi sono formato e ho ricevuto indicazioni. Va bene, perfetto, grazie.